Ehi hey ragazzi, il gioco non si ferma, è l'ora di fare le attività all'aria aperta! Che bella la natura è una riscoperta Proibito rimanere a casa sotto la coperta Dal parco sotto casa da dove viene questo sound e tu l'hai visitato solo dopo il lockdown, dai Siamo uniti in questa strana realtà Ma in realtà è tutta una prova alla vita uh. Per la sostenibilità ci sono tante attività Cittadini attivi di tutte le età Qua ci si reinventa, si sviluppa la creatività Che dopo tutte queste sfighe le bastavano la metà Distanti ma uniti a testa alta. Qua vince solo il gioco di squadra. Siamo fratelli e non è una gara. Volontariato ma la vita ti ripaga. Ora l'educazione la facciamo all'aria aperta. Meglio così che tutti affacciate la finestra. Sognando l'ora della minestra. E la maestra. È molto seria ma vuole che mi diverta. Torniamo bambini, spensierati, creativi. Saranno loro i futuri cittadini. Che... Sfardiranno le acque come Mosè Faranno le foto Osè oh, Berranno il tè e il caffè Ehi hey, Davanti alle difficoltà non ti sentire inerme Che tutto si risolve Ma l'angoscia non ti serve La terra è gigante Di fianco il verme Eppure tutto quadra Il giardino è sempre verde